Probabilmente potrebbe trattarsi anche di un'energia eh, non troppo ordinata, fluida, mobile, in forme quasi, o meglio con una forma continuamente mutevole, continuamente inafferrabile. Ecco, il primo chakra oggi ci integra tantissimo tutto questo movimento. Sentire i piedi per terra, radicarsi, sentire la bella pesantezza, la bella densità del nostro corpo oggi nei movimenti della ginnastica ma anche durante la giornata. Sentire le mani che riescono a toccare i nostri contorni, che si agganciano alla materia, sentire sapore del cibo, sentire la consistenza mia, dei miei abiti, di quello che viene direttamente a contatto con me. La sensorialità, quando c'è tanto movimento, quando c'è tanto sentire, porta un aiuto considerevole al radicamento. Ancora di più la sensorialità con gli occhi chiusi, ma non con gli occhi chiusi per poter avere le visioni, viaggiare, sognare, andare chissà dove, con gli occhi chiusi per concentrarci ancora di più in quello che abbiamo intorno. Quando è così che ci sono tanti movimenti energetici a seguito di un'eclissi come quella di ieri, ma anche a seguito di passaggi anche molto più personali e interni che caratterizzano spesso la nostra vita, è fondamentale mantenersi radicati, non solo nel passaggio, ma anche dopo, in tutta l'onda, in tutta la fluidità, in tutto il movimento energetico che segue. A volte noi, almeno io, non so voi ma io, a volte eh, ho come la sensazione che quando termina il lavoro grosso, quando il passaggio è fatto, quando ormai si è superato, quello che dovevo fare, quello che dovevo eh, dirigere, quel che dovevo affrontare, il culmine, allora è come finisse tutto lì. Il resto andrà da sé, il resto è già tutto impostato e fluisce. Andrà pure da sé, sarà anche vero, ma tutto il suo movimento energetico, tutta la bella energia che dal basso sale quando si fanno dei grandi passaggi, quando si superano delle prove, quando si hanno dei momenti più densi della vita, è certo che poi ci rimane intorno, ci rimane in circolo, ci rimane a circondarci, è normale, è sano che sia così, è roba nostra, non, non si disperde, ci rimane intorno, ci avvolge, ci protegge a volte anche, ci nutre sicuramente. Per riuscire però a non esserne confusi invece che nutriti, ci serve il primo chakra. Ci serve di stare attaccati alla realtà, non solo quella visibile, anche quella sottile, soprattutto eh, la realtà che si apre tra le due, la realtà della percezione. Ci possono venire in questi momenti delle reali illuminazioni, dei reali ricordi che poi ci accompagnano per tutta la vita, per tutte le vite. Diventano proprio parte di chi siamo, ma dobbiamo esserci per avere beneficio, per farne tesoro di questi momenti, perché se noi non siamo presenti con tutti i nostri corpi, anche fisico, con la mente accesa, non giudicante, non proiettiva, non casinista come al solito, ma lucida, che si possa ricordare anche nel tempo lineare di cosa accade e il corpo fisico che abbia una struttura, una memoria, un archivio tangibile dove inserire quello che ci accade. L'anima che ci fa guardare oltre <ride> Il, la mera fisicità, la mera temporalità di quello che ci succede, ci inserisce in un contesto molto più ampio e interessante i ricordi e gli attimi di presenza che abbiamo e lo spirito che davvero è la casa da dove vengono tutti questi ricordi, è l'origine dove ci riaccompagna, dove ci ristabilisce la connessione, il nostro ricordo. Fondamentalmente è lì che tutti tendiamo, quindi anche dopo i grandi passaggi, anche dopo le grandi prove, anche dopo i grandi successi o insuccessi della nostra vita, quando le cose pian piano rientrano, nella curva della nostra normalità, ritornano ad andare un pochino più nel solito, nell'abitudine, nel gestibile, nell'ordinario, i nostri tre corpi e quindi i tre mondi in cui viviamo continuano a convivere, hanno bisogno continuamente di essere riconosciuti e questo aggancio di stamattina, un bellissimo primo chakra maschile tra l'altro, con la cavità smeraldina fluida e femminile è una meraviglia prendiamo pure l'altro dadino un attimo perché questo è il primo chakra l'esagono ma questo qua invece è la connotazione maschile quindi poverino perché lasciarlo là da solo che bel contrasto che fanno sono due metà complete che si trovano Adesso facciamo la ginnastica, facciamo i movimenti di tutte le mattine e andiamo a ascoltarli, a sperimentarli, a dargli corpo, proprio cercando di far incontrare la stabilità, la presenza, anche proprio fisicamente l'essere ben attaccati a terra, il non cadere, non perdere l'equilibrio il non pensare ad altro. Il radicamento, qui e ora, con la fluidità dei movimenti. Si parlerà pochino per fare questa cosa, molto meglio affidarsi alla musica. Volevo guidarla con il microfono oggi la, la ginnastica, magari lo faccio, ma poco poco parlerò meno del solito. Ascoltate tanto la musica, perché quella è di enorme aiuto per trovare fluidità senza uscire dal corpo. Buona pratica. Si parte come sempre sentendo bene i piedi, terra, il campo terra, trovando il giusto posto nella stanza. Poi iniziamo a schiacciare le dita. Ho acceso il microfono, proprio non volevo neanche parlare. Signora. Eccoci, iniziamo a schiacciare le dita. Mi accompagno con il respiro. Lascio assumere un ritmo naturale, sento come mi attraversa, proprio come le onde della cavità smeraldina, come le onde del sentire, dell'invisibile, del sentimento nelle giornate, concrete e ordinarie. che il ritorno lo mantengo fluido, il cambio dell'intreccio, l'andare alla posizione successiva è un movimento come di onda, di acqua, di fluido, denso e continuo e anche quando tengo la posizione, il respiro lo porta avanti questo movimento denso e continuo. Ritorno corro nella posizione successiva Anche stando ferma, continuo il flusso respirandomi attraverso. Ritorno, mi accompagno. Scorro nella successiva posizione. Fluidamente mi arrotondo dal basso fino alla testa, le spalle basse, il collo lungo si rilassa. gomiti verso terra, radicamento e fluidità e poi espirando, mi srotolo una vertebra alla volta. la zona della pancia, dei reni, della vescica, l'ombelico si tende verso i piedi. aria e fluidamente mi accomodo nel prossimo incrocio, nel prossimo stretching quanto oggi mi fa bene approfondisco e ci respiro dentro Ispirando, piano ritorno e scorro di nuovo cambiando gli intrecci Senza perdere contatto col terreno, neanche di un millimetro, apro lo spazio nel fianco. Grande fluidità, ma anche grande radicamento, grande presenza nel corpo e nella materia. Apro dall'altro lato. Ritorno al centro. Alzo in piedi, accompagno l'energia di oggi a scorrere nei miei tre corpi. tengo sí. Spirito, anima, corpo mente. Thank you. settimo, fino al cielo e giù nella terra, portavo movimento al di dietro. Pro alla filatura. Smeraldino. Seguo i movimenti delle geometrie terrestre, della terra e del mio corpo. Muovo gli opposti del pentagono. Metto in circolo l'abbondanza e la risonanza dell'ottagono. Addenso il mio centro, il fulcro della mia emanazione nel cerchio. Esploro le metafore e gli specchi dell'esagono che mi avvolgono e parallelamente mi parlano da davanti e da dietro, dal visibile e dall'invisibile. l'intreccio che attraversa ogni opposto, la spirale, scorgo il passaggio che nella continua trasformazione si apre, oltre il tempo, il triangolo. Oltre le forme. Oltre la vita e la morte. Tengo tra le mani l'energia che ho mosso. La respiro e continuo il suo fluire e in questo flusso addenso un punto di coesione, di presente e di presenza, dove ci sono io. indubbiamente ha fatto bene questa sessione di ginnastica, spero anche a voi, fatemi sapere come sempre, come state, come va, grazie di aver partecipato, come tutte le mattine ci vediamo domani alle 9, ciao, buona giornata.